ritroviamo qua a parlare di un evento del quale io non avrei voluto parlare in questo giorno di festa che anche gli atei celebrano e festeggiano dell'attentato che hanno compiuto degli integralisti come al solito islamici dei quali ho parlato già nei miei precedenti video in sri lanka nell'isola che una volta se non mi sbaglio si chiamava l'isola di colombo no no non c'entra niente in sri lanka è un'isola prevalentemente buddista ma ci sono anche indù, musulmani e cristiani fino a qualche tempo fa convivevano pacificamente fino a che furoreggiasse un poco in tutto il mondo questa furia integralista islamica anche per colpa dell'integralismo eh, religioso che è stato accentuato dalle politiche espansionistiche eh soprattutto a partire eh, dalle guerre dalle petroguerre e quindi come dire ci troviamo di fronte a un evento luttuoso che in lutta un'isola che ha già dovuto affrontare anni di guerra civile di guerra intestina che ha contrapposto la maggior la maggior, la, la maggior parte della popolazione buddista agli hindu ai tamil con atroci delitti commessi da ambo le parti, tanto dal bando eh, buddista come da quello minoritario hindu, ci sono stati degli stermini, de, delle prevaricazioni dei diritti umani e adesso furoreggia in Sri Lanka terrorismo islamico che ha colpito cristiani in modo particolare questi attentati infatti hanno colpito i turisti cristiani che sono andati a celebrare la pasqua ma perché sempre questi integralisti questi terroristi eh, devono appartenere a poche minoranze perché non è che tutti gli islamici sono o gli islamisti sono terroristi però eh, quelli che più fanno attentati in tutto il mondo sono i, i musulmani sono terroristi islamici musulmani che poi per me la definizione di terrorista islamico non significa che siano credenti musulmani ma significa che in nome dell'islam vogliono imporre con la forza con il totalitarismo la loro visione della politica dell'economia e della società quindi eh, purtroppo ci rimettono tutti i musulmani che non bisogna metterli nello stesso sacco ma bisogna andare contro i violenti perché i violenti sono una minoranza ma si fanno sentire con questi atti di sangue perché è quello che cercano soprattutto cercano di mettere zizzania tra eh, musulmani cristiani buddisti in modo da creare delle spaccature nette da far andare la gente contro i musulmani in modo che tutti i musulmani si radicalizzino e invece non dobbiamo stare a questi biechi giochi a questi sporchi giochi bisogna contrastare i violenti ma una mano per fare questo ce la debbono dare gli stessi musulmani che non debbono appoggiare i fratelli violenti ma li debbono denunciare perché ogni atto commesso ogni atto violento commesso nel nome dell'islam gli altri popoli le altre persone a avversare l'islam quindi la lotta contro il terrorismo deve venire non soltanto da fuori dell'islam ma anche dentro l'islam violente debbono essere contrastate soprattutto all'interno dell'islam non fuori dall'islam perché se eh... I musulmani buoni non si separano da quelli cattivi poi si farà di tutta l'erba un fascio e quindi io in questo giorno di pasqua faccio i miei auguri a tutte e tutti voi cari amiche ed amici il vostro Sant'Enciano youtuber italiano ma proprio di questa cosa non avrei voluto parlare infatti ho titubato durante tutto il giorno e adesso di pomeriggio mi metto a fare questo video ma veramente sono molto dispiaciuto per queste circostanze adesso vi lascio perché sto arrivando ai 5 minuti e l'applicazione è gratis ciao